Bene a tutti voi, bentrovati insieme a Maria. Questa sera parleremo di Maria e l'amore della Chiesa. Tra Maria e la Chiesa c'è un legame strettissimo. Maria, come ha affermato Paolo VI, essendo madre di Cristo, è anche madre della Chiesa. Infatti, ha cooperato con la carità, con la sua carità, alla nascita dei fedeli della chiesa i quali di quel capo ossia di cristo sono le membra indubbiamente l'amore all'umanità di cristo ha affermato don luigi lanzoni è inseparabile dall'amore alla santa chiesa poiché la chiesa è opera di cristo per eccellenza e a dirti, Paolo Apostolo, la Chiesa è un corpo del quale Gesù è capo, l'anima, la vita, di qui proviene l'amore materno che è la madre di Gesù. Cristo ebbe sempre bella Santa Chiesa. Quindi Maria, come abbiamo accennato, ha cooperato alla nascita della Chiesa del resto gesù salendo a cielo affidò anche a lei la chiesa leggiamo san pasquale Baeron, che ci invita proprio ad amare questa chiesa non allontanare neppure per breve tempo il tuo cuore da dio i tuoi pensieri siano semplici e umili sollecita sempre la tua attenzione su te stesso ed il tuo cuore, il tuo amore di Dio sopra tutte le cose come profumo che si spande Prechiamo. O oh Maria, tu hai amato la Chiesa cooperando la tua nascita e la tua diffusione e ancora oggi la proteggi con la tua materna intercessione